Allora, mi ci si sente? Sì, mi si sente forte chiaro. Buonasera, benvenuti a tutti. Eh, questo è l'ottantesimo podcast del Movimento Zayest Italia, è domenica 16 settembre, e per la prima volta facciamo il nostro podcast da Discord, che è la nuova piattaforma scelta internazionalmente dal movimento Zygest per fare i propri incontri online, le proprie riunioni. Eh, oltre ad offrire un sacco di mh, risorse, di canali dove approfondire tematiche, far partire progetti, eccetera, eccetera. Abbiamo aggiornato sulla pagina del sito ehm, le istruzioni per connettersi, non ci sono più le istruzioni di Teamspeak che è andato definitivamente in pensione, quantomeno per il movimento, e ci sono quindi adesso tutte le istruzioni per ehm, utilizzare la nuova piattaforma. Non spaventatevi perché è molto più semplice di quanto era in passato, basta cliccare un link e già si riesce a, a connettersi al server. Poi se uno vuole crearsi un profilo ci sono un po' di passaggi in più, ma il, il grosso, eh, diciamo che per un primo approccio è, è molto semplice. Allora, è un po' che non registriamo dei podcast veri e propri, abbiamo fatto dei team speak durante tutto questo tempo, perché infatti il podcast precedente è addirittura del giugno 2017. Da allora ci eravamo lasciati con un bel evento a Roma, eh, presso il Teatro Azzurro Scipioni di, <coughs> di Sirono Agosti, dove abbiamo fatto il Festival del Pensiero Sostenibile, in cinque giornate, ogni sabato sera o venerdì sera. Ho eh, superato questo mh, evento, il, sostanzialmente il 2000, inizio 2018. Eh, ha portato avanti i soliti eh, incontri tra attivisti qui a Milano, dove abbiamo i nostri soliti progetti tipo l'orto cittadino, piuttosto che le, le, alcune riunioni al a Milano. Abbiamo organizzato quest'anno Glossy eh, Day presso l'Accademia Shaolin di Milano, Shaolin Temple, dove ha partecipato mh, sorprendentemente molta gente, l'abbiamo organizzato un po' tardi rispetto al solito, è stato fatto addirittura il 22 aprile, e, mh, e però abbiamo mh, avuto una discreta partecipazione di pubblico. Eh, abbiamo proiettato vari filmati, di, um, tratti un po' da, um, dai film, un po' da, um, dalle web series uh, Culture in Decline e poi abbiamo cercato di, di parlare abbastanza con il pubblico e il tutto poi si è concluso con una bella serata da un indiano lì vicino, un, un ristorante indiano eh, abbiamo fatto tanti nuovi contatti. Eh, molte persone ci hanno chiesto quando è che ci possiamo vedere mh, ma per... mi ricordo vari attivisti che mi scrissero dicendo ma come mai non organizzate mai nulla giù nel sud Italia, Noi arrivare fino a Milano, lontano eccetera e quindi questa quest estate abbiamo pensato di organizzare una, una vacanza tra attivisti per, per stare insieme e parlare delle tematiche Zygest in una maniera un po' più rilassata, e meno, meno professionale, meno eh, stile conferenza. E così è stato fatto, abbiamo organizzato questo Zeitcamp il, um, presso la Libera Università di Alcatraz, di Jacopo Fo. L'abbiamo fatto dal 31 agosto al um, a domenica 2 settembre. e Non siamo stati tantissimi, anche perché purtroppo abbiamo cominciato a promuovere la cosa a inizio luglio, quindi la gente o aveva già organizzato le vacanze o comunque magari era già in vacanza, eh, insomma, diciamo che non, non siamo stati proprio bravissimi con la tempistica, anzi forse a fine luglio abbiamo cominciato a, a promuovere, a fine, a fine, a fine luglio. luglio. Ma tutto sommato siamo stati pochi ma buoni, come si dice, Abbiamo conosciuto persone molto interessanti, oltre che Jacopo Mario Pirovano, con i quali abbiamo fatto belle chiacchierate e quant'altro. A proposito, io lascerei la parola un attimo a Veronica per descrivere questo Zeitcamp che si è concluso oramai ancora da poco, quindi è fresco il ricordo, eccetera. Sì, devo dire in realtà, eh, per essere più precisi, ma un secondo, semplicemente che io credo che in realtà tra di noi ci siamo organizzati a fine luglio e in realtà abbiamo cominciato a pubblicizzare l'evento proprio i primi di agosto, quindi proprio fuori tempo secondo me. Invece questa volta poi ne parleremo insomma del prossimo evento, speriamo di eh, prenderci molto prima. Allora, il, um, la Libera Università di Alcatraz è stata pensata perché già conoscevamo Jacopo Fò. E ci aveva dato un'ottima impressione di essere molto disponibile sotto vari punti di vista ovviamente la persona eccezionale che tutti noi penso immaginiamo sia e lo è effettivamente è una persona con la quale puoi parlare di mille cose diverse ma soprattutto puoi parlare proprio della rivoluzione culturale che noi vorremmo noi tutti vorremmo e infatti abbiamo parlato di diverse cose adesso sento meno l'eco forse lo sentivano o non lo sentivano non lo so ehm, ad ogni modo, eh, il, appunto, il motivo per cui siamo andati in Umbria è stato innanzitutto perché si trova eh, in un posto ideale, cioè al centro Italia, noi pensavamo appunto di riuscire a trovare un posto che fosse insomma, eh, raggiungibile sia dalle persone che ci seguono dal, dal nord, sia dalle persone che ci se seguono dal centro, sia dalle persone che ci seguono dal sud, e magari quello era un po' un modo per eh, cercare di facilitare tutto. In realtà poi appunto essendoci presi un po' tardi nella promozione dell'evento la cosa non è avvenuta del tutto, però in parte sì, eh, certamente c'erano alcuni eh, simpatizzanti che ci ha fatto molto molto piacere conoscere, persone molto in gamba e quindi come si suol dire pochi ma buoni. E le cose che abbiamo fatto sono state parlare prevalentemente tra di noi, cercare di fare attività anche sociali, anche camminate, passeggiate nel bosco, abbiamo fatto un po' di tutto, abbiamo notato, abbiamo fatto eh, lo yoga della risata, ci siamo divertiti insomma, quindi eh, abbiamo fatto delle attività risata, con? con Daniele Berti, niente poco di meno che il nostro amico Daniele Berti che è un vero, proprio, un vero e proprio trainer della risata, eh, insomma dello yoga della risata, è stato gentilissimo, si è offerto a farci questa eh, video lezione, diciamo così, video sessione eh, di yoga della risata. Io entrambi i personaggi, sia Daniele Berti sia mm, Jacopo Fogli, li, li ho conosciuti grazie alla mia attività di pubblicista giornalista per Italia che cambia e quindi ho intervistato entrambi, li ho conosciuti eh, grazie a questo. Tornando invece appunto al nostro, al nostro bel weekend lungo, chiamiamolo così perché era da venerdì a domenica, appunto eh, a fine agosto, tra fine agosto e... Inizio settembre è stata un'occasione per sì divertirci, ma allo stesso tempo ovviamente parlare delle tipiche tematiche Zeitgeist del, della possibile riorganizzazione eh, anche con nuovi membri appunto del, eh, del movimento eh, e possibile riorganizzazione dei, dei GDL, quindi gruppi di lavoro. Ne ehm, abbiamo parlato anche con Jacopo Fo che è stato molto disponibile come sempre, che ci ha veramente assistito in tutto. È stato con noi. Eh, il più a lungo possibile, abbiamo parlato e fatto delle belle chiacchiate anche con lui e ipotizzato eh, nuovi progetti. Tanto ci ha anche suggerito delle piattaforme di, di condividere ehm, con, ehm, con lui e con il suo team alcuni progetti. Adesso dobbiamo ancora approfondire que queste cose di cui ci ha parlato. Quindi non ve ne parliamo già stasera, ma magari al, al podcast di, del mese prossimo. Con, magari arriveremo già con qualche informazione in più, magari proprio con qualche progetto di collaborazione in essere. Esatto. E Dopo poi un'altra di... cosa che abbiamo fatto in, in, in previsione di, di un futuro evento è stata l'intervista. Ne parlare? Esattamente, poi ehm, sì esatto, abbiamo fatto l'intervista, in effetti è stata la prima cosa che abbiamo fatto appena arrivati a Jacopo Fo, perché? Perché avevamo già in mente di poter fare un evento, vista questa occasione ghiotta del cinquantenario dal 68, e visto il fatto che personalmente mi sono interrogata sulla grande similitudine tra mh, ciò che pensavano i sessantottini, il movimento sud e ciò che pensiamo noi oggi e me ne sono accorta così proprio potrei dire di botto quando ho letto dei giornali originali del 68 eh, grazie ad uno speciale di internazionale c'era questo giornale eh, del 68 che parlava o meglio che intervistava i protagonisti della rivolta studentesca eh, in questo caso francese e parlavano proprio di tutto ciò di cui parliamo oggi, eh, per cui incredibilmente si parlava già di eh, problemi ambientali, si parlava già di imperialismo, iperconsumismo, eh, insomma di tutta una serie di cose di cui parliamo noi oggi e che abbiamo individuato essere come le cause principali di una società che sta andando un po' allo sfascio. E, quindi questa cosa mi ha colpito tanto che ho deciso di approfondire meglio l'argomento, abbiamo letto anche il libro, ma questo proprio per caso, cioè la cosa incredibile è che io avevo già pensato di ehm, intervistare Jacopo Fo sul 68, eppure Jacopo Fo il, nel 68 era abbastanza giovane, quindi ho detto va, chissà se effettivamente sarà in grado di darci... Eh, il suo punto di vista magari proprio di prima mano sul 68, se l'ha vissuto come l'ha vissuto. Poi, andando a ricercare un po' meglio, mi sono resa conto che lui non solo ne sapeva qualcosa, ma è stato proprio tra i protagonisti, nonostante fosse molto giovane, inizialmente magari con amici più grandi, ha partecipato, ehm, e poi mano a mano eh, che gli anni eh, andavano avanti, perché in Credo Italia si dice... Fare. In Italia si dice, come dicono i protagonisti stessi, che il 68 sia durato in realtà dieci anni, cioè la rivolta studentesca e tutte le cose che venivano rivendicate da chi ha lottato per il 68, ricordiamolo che in Italia sono stati anche gli operai, così come in altre parti del mondo, e non solo gli operai ma gran parte della popolazione civile, ehm, lì è durata, si può dire, in Italia fino al 78 e quindi insomma, ha avuto modo di crescere nel frattempo 70. di partecipare, 78 sì partecipare anche lui attivamente e veramente ha partecipato nel modo più attivo possibile ed è tutto riportato in un ottimo libro suo che si chiama ehm, C'era una volta la rivoluzione che ha scritto insieme a Parini, un suo compagno di lotta e che veramente dà uno, uno spaccato incredibile appunto di quegli anni. Quindi eh, con grande sorpresa abbiamo scoperto che c'è cioè, stata una, bella, una felice intuizione mh, e così abbiamo deciso di intervistarlo su, su, sul 68 proprio perché eh, avevamo intenzione di fare questo quest evento in concomitanza con il cinquantenario. Così l'abbiamo intervistato, eh, proietteremo durante l'evento un estratto, sarà un estratto di massimo 10-15 minuti mh, e eh, cercheremo soprattutto di coinvolgere il pubblico. Come cercheremo di farlo? Questa volta, appunto, come accennavo prima, cercheremo di ehm, cominciare a pubblicizzare l'evento abbastanza prima e uno di questi modi, ho pensato, magari potrebbe essere quello di eh, cominciare a mh, eh, come dire, tastare il terreno, vedere un pochino cosa ne pensano le persone che ci seguono sul 68 e quindi, per esempio, fare le stesse domande che poi alla fine abbiamo rivolto a Jacopo, che sarebbero... Dove ha vinto il 68 e dove ha perso, ok. Mm, cioè, sto semplificando il concetto. Però insomma, allora, questa è più o meno. meno la cosa. E avevo pensato di lanciare queste domande già da adesso, per esempio tra pochi giorni sulle pagine Facebook in modo che, sulle nostre pagine Facebook, intendo in modo che le persone possano già esprimersi e possiamo già ehm, cominciare a dire che le, i commenti più interessanti. Eh, che danno veramente un, buon, un buono spunto per la riflessione mh, verranno letti poi durante l'evento appunto a Milano eh, quindi questo è l'evento che mh, cercheremo di fare e di pubblicizzare questo sarà il 10 novembre sul 68 Uh, per concludere la nostra esperienza che è stata appunto ad Alcatraz essendo stata molto positiva in realtà ci sarebbe troppo da dire, abbiamo mangiato da dio ah, stiamo uh, per pubblicare comunque un bel report esatto, stiamo per pubblicare un report un piccolo report eh, un po' di foto e dopodiché comunque sia insomma tante sono, sarebbero le cose da dire mh, mi fermo qui e mh, sì, aggiungo giusto che Abbiamo avuto modo di conoscere meglio anche Mario Pirovano, un attore eh, molto interessante che ci ha dato veramente molte, molte belle chiavi per la riflessione anche eh, sullo stato dell'arte in Italia, eccetera, eccetera, tante altre cose. E, mh, un grande amico ovviamente di Dario Fo, eh, del fu Dario Fo, e, e mh, il suo collaboratore, ne abbiamo anche rincontrato recentemente. Quindi per concludere direi che comunque è molto, molto positiva come esperienza perché ci ha dato veramente la possibilità di conoscere sia il posto Alcatraz che avevamo in mente già da tanto tempo, sia delle persone fantastiche, ovviamente mi riferisco in primis anche alle persone che ci hanno voluto raggiungere, appunto amici e simpatizzanti che ci hanno voluto raggiungere per questa esperienza. Ehm e quindi insomma sicuramente da ripetere abbiamo intenzione di ripeterla l'anno prossimo saremo molti di più sicuramente andando avanti passerei adesso la parola a Christian, il eh, nostro attivista che si divide tra Roma, Germania, Stati Uniti e, e il suo Abruzzo oh, no scusami il, il Molise sai che non mi ricordo qual è la tua regione natale <ride> Vabbè, comunque ti, ti lascio la parola così ci racconti un po' dei progetti attivi che stiamo, barra stai portando avanti e, e niente, a te la parola Cristiano Sì sì, il Molise, ma sono un cittadino del mondo insomma, come hai detto Comunque un saluto a tutti, allora mi ricollego al discorso di Veronica e soprattutto sulle persone che abbiamo conosciuto da Alcatraz, i nuovi, spero, futuri attivisti o anche semplicemente simpatizzanti, che eh, grazie a loro abbiamo scoperto alcune cose che in realtà già sapevamo, però ci è stato confermato che è praticamente una delle prime attività che abbiamo intrapreso nell'ultima settimana, ovvero quella di recuperare tutti i vari gruppi vaganti che, vacanti che abbiamo su Facebook. Attualmente, quindi abbiamo contattato un po' i vari admin e gli ex attivisti. Siamo riusciti a creare questa sorta di rete social e linkare, cioè collegare tutti i gruppi cittadini alla pagina Zeitgeist Italia in modo da rendere più accessibile eh, eh, appunto eh, la condivisione di idee e risorse al a tutti noi membri, questo perché eh, le segnalazioni più comuni eh, sono appunto l'inaccessibilità e le lunghe attese per essere approvati come membri nei vari gruppi che purtroppo noi non abbiamo gestito fino a uh, questo periodo. Ora cerchiamo di fare questo grande lavoro che è quello di controllare le notifiche su Facebook per approvare tutti i vari membri perché in pratica vanno tutti lì prima di non so, contattarci oppure entrare sul sito e quindi cerchiamo di essere più disponibili possibili questo perché comunque eh, ricordiamo il movimento si basa sulla eh, collaborazione locale per una nuova coscienza globale possiamo dire così e quindi invito tutti quanti a seguirci sui canali ad attivarsi sui canali per creare in futuro magari dei gruppi cittadini collaborativi eh, condividendo appunto anche delle idee e magari de degli eventi, come abbiamo fatto alla Libera Università di Alcatraz. Quindi vi invito tutti quanti all'azione. Grazie Cristian. Andiamo yeah. avanti. Um, ovviamente stiamo um, nella nostra opera di eh, ri riorganizzazione del movimento, eh, non poteva che non passare anche dalla eh, riattivazione dei GDL, eh, è sempre rimasto attivo il GDL, sta per, per chi non lo sapesse, gruppi di lavoro, eh, è sempre stato attivo il gruppo programmazione, cioè per la gestione del sito, che eh, anche se comincia ad essere un po' vecchiotto, obsoleto con alcune magagne, eh, vi assicuro che ci stiamo dietro, altrimenti sarebbe del tutto inutilizzabile ed è in progetto insomma un restyling, ci sono varie opzioni, ovvero quelle di collegarci al sito internazionale so che ci sono attivisti eh, internazionali che stanno realizzando un sito eh, template dove basta tradurre, mettere i propri contenuti e ci si può agganciare a questo sito oppure possiamo farcene uno nostro, magari un po' più moderno, il sito che abbiamo noi è un sito diciamo degli anni del 2000, 2005, quindi è sotto forma di forum, forum sono cose che oramai non vengono più utilizzate, ormai si utilizza il web tramite eh, dispositivi mobili, tramite app, eh, ci sono Whatsapp, Telegram che la fanno da Padroni, i siti web con i forum sono usati da piccole nicchie, eh, Stiamo pensando di rendere quindi il sito più, più che altro una vetrina dove mettere news, dove mettere eh, guide, documenti mh, e, e togliere tutta la parte di chat, di gruppi di discussioni che innanzitutto non vengono più utilizzate e, e appesantiscono tantissimo il sito eh, probabilmente cercheremo di creare, insomma di, di congelare l'attuale sito per tenerlo come storico e di creare poi un nuovo sito vetrina, capiremo se farlo eh, per conto nostro, o agganciarci al movimento. E, e comunque stiamo dicendo che eh, il GDL sicuramente abbiamo trovato nuove persone che ci aiuteranno con eh, il GDL Comunicazione Media, perché eh, ovviamente, come dicevamo, ehm, adesso più che mai serve ritornare attivi mh, sui social network, per esempio settimana scorsa abbiamo creato la pagina Instagram del, del Movimento Zagast Italia e eh, ci servono appunto delle immagini da caricare, quindi grazie a questo GDL Comunicazione Media avremo i testi e con la riattivazione invece del GDL Grafica e Video creeremo le immagini anche grazie a un'applicazione scovata da Christian che si chiama Canva che per, permette di creare queste immagini con testo molto facilmente in maniera facile intuitiva. e intuitiva e quindi ci stiamo preparando insomma per bombardarvi tramite i social network ehm, <ride> abbastanza aggressivamente e per concludere come sempre nel Movimento Zygast un gruppo di lavoro molto importante è quello delle traduzioni eh, nello scorso anno eravamo quasi riusciti a farne partire un piccolo team di traduttori per tradurre il penultimo libro di Peter Joseph che era la guida definitiva ma eh, purtroppo gli attivisti li abbiamo persi per strada non, non sono andati assolutamente avanti con i lavori se ci fosse qualcuno che parla bene l'inglese o altre lingue e comunque eh, voglia dedicare alcune ore del suo tempo a queste attività ci contatti e insomma eh, cercheremo di, di far ripartire questo progetto ma soprattutto eh, noi ci stiamo un attimo preparando perché eh, prima o poi verrà rilasciato il nuovo film che dovrebbe iniziare una nuova trilogia di Peter Joseph, si chiama Interreflection e, mm, e questo nuovo capitolo ovviamente si collega al Moving Forward, all'ultimo film rilasciato oramai eh, sette anni fa e, mm, e quindi eh, sarebbe molto importante tradurlo in tempi brevi quantomeno per i sottotitoli. E per poi pensare addirittura a un doppiaggio ehm, quindi i progetti sono sostanzialmente questi il prossimo evento che verrà organizzato come dicevamo prima è un evento di approfondimento sui eh, 50 anni del 68 ehm, come diceva Veronica siamo rimasti molto colpiti da molte similitudini che c'erano eh, con eh, le analisi fatte a, loro, a suo tempo nel 68 che sono molto simili a quelle che facciamo noi e appunto siamo curiosi di capire come mai eh, in realtà poi eh, ci ritroviamo 50 anni dopo a, ad avere gli stessi problemi eh, e vorremmo sapere un po' anche da, dalle persone del tempo che cosa secondo loro è stato sbagliato, che cosa è andato storto per cercare di non eh, ricommettere gli stessi errori e, e trovare una via più efficace per eh, eliminare questi problemi di cui parliamo. Esatto, sostanzialmente, scusami l'interruzione, sostanzialmente la storia si ripete, lo sappiamo, in modo ciclico, quello che importa è riuscire a imparare dalla storia stessa per non ripetere gli stessi errori. Esatto, e, quindi direi eh. che abbiamo detto tutto quanto, uh, Christian, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, voglio segnalare la petizione su Change di Peter Joseph che l'abbiamo già fatto il mese scorso, credo, sulla nostra pagina Side Guest Italia, però è, è sempre buono ri risegnalare per chi ancora non l'avesse fatto, firmatela, è un invito di Peter Joseph a una conversazione globale. Ah sì, è vero, quest'estate era stata pubblicata. Um, metteremo i link di tutte le cose di cui abbiamo parlato nella descrizione di, di questo video quindi se ci state ascoltando da youtube potete andare a vedere nella descrizione e troverete questo audio, sì, questo audio. <ride> e vi mm. do appuntamento quindi al, um, agli incontri settimanali ogni mercoledì sera dalle 21.30 in poi anche 21.45 e mentre il prossimo podcast è in programma per ehm, domenica 21 ottobre sempre alle 20.30 e sempre su ehm, Discord eh, ciao a tutti e alla prossima ciao, ciao.